Ciao a tutte, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 12 del Libro che valido fino al 3 ottobre del 2018, settembre quindi è l'album delle novità, infatti abbiamo intanto subito la promozione ed è per la cura delle mani e anche le novità e detergenti per le mani. Poi abbiamo le nuove spugne con jack, abbiamo i set per la detergenza e gli struccanti in set che davvero wow! Poi abbiamo, vediamo, è tornata la nuova, la crema, la mitica crema, la Purcal calmille che davvero io ho amato, ma è piaciuto tantissimo anche a voi, anche per la confezione e per la praticità poi novità, novità per il make up intanto le promozioni per il make up il set in omaggio e le promo lancio poi il nuovo correttore colorato per andare a correggere la discromia della pelle e il nuovissimo fondotinta super matt opacizzante e perfetto per, sia per la stagione che ancora non è fredda ma anche e soprattutto per chi ha la pelle misto grassa davvero da provare direi di aver detto più o meno tutto sì, stavo controllando i miei appunti, e quindi sfogliamo subito l'album. Eccoci allora, iniziamo perché è un album davvero molto pieno. Vediamo subito, eccoci qui, le promozioni ok, spostiamo in alto, per la cura delle mani. Set crema mani idratante a lunga durata, 75 ml quella che io preferisco, 2 a 4,95, considerando che una a prezzo pieno costerebbe 3,95 2 a 4,95 è un'ottima promozione ed è davvero un'ottima crema poi andiamo avanti vediamo il set ed struccanti questo è il set occhi delicato Struccante delicato, occhi sensibili in 200 ml più 100 ml che sarebbe quello da viaggio 9,95 ma soprattutto il bifasico, eccolo qua, questo è fantastico sempre un 200 ml per 100 ml è un bifasico che strucca davvero tutto anche il trucco più intenso e waterproof 9,95 davvero un'ottima promozione poi il set de viso detergente 2 in 1 detergente più tonico da 200 ml più l'olio micellare detergente da 150 ml della linea Purcal Mill molto delicato sugli occhi 12,95 e la novità è finalmente tornata la crema della Purcal Mil, questa l'ho adorata tantissimo, è una crema dolcezza viso e corpo, è in barattolo, 125 ml, prezzo di lancio 7,95 euro. È fantastica sia sul viso che sul corpo che sulle mani ed è idrata benissimo e assorbe immediatamente. Quindi, davvero io ne rifarò scorta. Poi, la confezione è bellissima anche da, da esporre. Veniamo ora, altra novità, perché ci sono le nuove spugne con Jack. Allora, questa è quella nera per pelli da miste a grasse, che ha un, ehm, è arricchita con carbone nero d'origine vegetale, 6,95, oppure c'è quella per la pelle sensibile, con argilla rosa, sempre d'origine vegetale, che è più delicata per la pelle sensibile. Utilizzata in abbinamento con detergente specifico è davvero fantastica. Vi mostro ora la novità, vera vera novità, sono i saponi liquidi per le mani, 190 ml, 3,95 col flaccone dosatore, sono quelli della linea Pleasure Nature, eccoli qui, abbiamo quello con il cocco, quello con il mango coriandola, coriandolo, vaniglia barbon, olive e petit grain. sono, oltre a essere comunque il prodotto che è ottimo, la confezione, perdonatemi, è... Completamente riciclabile ed è utilizzata con plastica riciclata quindi è riciclato e riciclabile quindi fa bene anche per l'ambiente. Allora iniziamo con una promozione davvero interessante: eccola qui, perché ogni 20 euro di acquisto di prodotti make-up si ha in omaggio a questo beauty da viaggio che è davvero grande e comodo. E 20 euro di acquisto di prodotti make-up che ora vi mostro, tra cui anche le novità tra questi, tra questi tranquillamente, questi e dei ombretti, mascara, matite, occhi, il rossetti, qui, qui, rossetti questi che sono quelle tinte lab, che sono fantastici per, per me, cipria, due illuminante, terra, blush, fondotinta. tinta, Fondo, e la novità allora i correttori colorati quindi sono perfetti per correggere le discromie della pelle prima del correttore classico intanto abbiamo la promozione due correttori a 12,95 e poi abbiamo il vostro che li abbiamo. lilla che è quello per contrastare l'incarnato spento poi l'arancio sappiamo benissimo che corregge le occhiaie e le macchie scure il verde che nasconde i rossori come i brufoli capillari. Eh, oppure gli orsamenti e il giallo che neutralizza gli occhiaie bluastre oppure le piccole vene che si notano, fantastici, sicuramente. Comunque, la promozione di $12,95 sia per i correttori e eh, quelli classici. stick, che comunque siano, fantastici e quelli colorati. Tranquillamente, potete scegliere voi quelli che preferite. Altra super novità, eccola il fondotinta. Super Matte, quindi completamente opaco con polvere di Baikal che ha le proprietà super sego regolatrici. Tenuta garantita 12 ore, senza parabeni e opacizza immediatamente la pelle. Le tonalità sono dal rosa al dorato, quindi ci sono davvero tutte. E questo devo dire che io lo voglio provare assolutamente subito perché deve essere fantastico. Sempre in novità la promozione: Lancio 9,95. E direi che questo era tutto l'album con un sacco di novità. Ah, fino a questa pagina, quindi fino alla, alla fine del catalogo, 20 euro di acquisto se non omaggio al beauty da viaggio. E, e questo allora, era tutto l'album. Allora, tutto il catalogo. Come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link